Tutti amici sono Stagia e noi siamo amati TV. E adesso devo andare a fare la mamma, ma io non so sonno. Ciao amici, io sono la mamma. E sono disperata. Anastasia non vuole andare a dormire. È sera e lei vuole solo giocare. Ho provato di tutto. Le ho fatto il bagnetto, le ho dato una camomilla. Ma cosa c'è? Lei è ancora qui che vuole giocare. Io non so più cosa fare. Aiutatemi. La vedete? Lei è ancora qui che gioca. Sì, ciao amore, è qui che gioca con le sue bambole, non ne vuol sapere di andare a dormire Anastasia, bisogna andare a dormire, è tardi Ma io non ci voglio eh, Ma tu devi andare a fare la nanna, sei piccolina, ti devi riposare Ma sei... io ho quattro anni Appunto, sei piccolina, non sarai mica grande a quattro anni Sì E mm, allora io cosa sono? Una vecchietta? No, tu ce l'hai Cosa possiamo fare perché tu ti addormenti? Un'idea hai un'idea? video Ah, vuoi leggere una fiaba? Poi fai la nanna? Sì, dai, edi! Ciao a tutti, io sono Soglia e la mamma. mamma e oggi sono Ama TV! Yeah. Belli, belli. Se il video vi piacerà, amici, dovete tirare sul pollicione e condividerlo con i vostri amici. Dai, Iscrivetevi amici. al canale e... Ciao la sottorella! Strindli! Adesso leggiamo una fiaba del nuovo fantalibro dei me contro te. E avevamo chiesto quale delle fiabe presenti sul nuovo fantalibro avreste voluto che noi vi leggessimo. E avete scelto quello della casa delle caramelle. Allora noi adesso lo leggiamo insieme a voi. E speriamo che Anastasia vada a fare la nonnona perché noi non la sopportiamo più. Siamo pronti? No, tu devi dormire. Siamo pronti, Ani? No, io non torno. Ani, siamo pronti a leggere? Sì, ma io non torno. <ride> lui, Sofì e la casa di caramelle. Lo sfogliamo insieme e vi leggo la storiellina. Allora. Anastasia lo vuole leggere per voi. Quindi allora. lo leggerà un pochino lei e un pochino sì. io, va bene? Anastasia, allora so mamma, Anasla so mamma. Esatto, noi sempre noi allora. siamo, eh. Sì. Non è che siamo cambiate nel frattempo. <ride> allora... Sofì e Lovì hanno pietro dei sassi. Esatto, lui e Sofì erano due fratellini che vivevano in una casetta ai confini del bosco. È vero. Poi cosa succede? Il loro papà, Anastasia, faceva il boscaiolo e lavorava duramente per garantire il cibo necessario ai due figli e alla moglie. La famiglia conduceva una vita umile, ma i due bambini erano felici e inventavano giochi meravigliosi usando semplici sassi e legnetti. Sofì e lui stanno dormendo. Sì, beati loro. Ah, hanno sonno. Eh, hanno sonno, invece tu non hai mai sonno, vero? Eh. Una sera, mentre lui e Sofì dormivano, i genitori capirono che i guadagni del padre non bastavano più per sfamare tutti. Con grande dolore, i due decisero di lasciare i bambini nel bosco vicino al villaggio, sperando che qualcuno li avrebbe trovati e adottati, garantendo loro una vita più serena. Guarda come dormono bene, guarda lui, proprio stanco, eh? Ma non come te, Anastasia. Oh, i loro genitori sono tristi... Invece loro due non mi sembrano per niente tristi, non sanno cosa gli aspetta, poverini! Oh, Anastasia, poverini, lui e Sofì, i loro genitori tra poco li abbandoneranno in un bosco, perché loro non hanno più i soldini per poterli mantenere. Però adesso vediamo cosa succede nella storia, ok? Andiamo avanti? Sì, sì! Il mattino seguente, con un nodo alla gola... Il boscaiolo chiese ai due figli di accompagnarlo a tagliare la legna e la madre li salutò con un triste abbraccio. «Che bella giornata!» esclamò Sofì, incamminandosi e ammirando le farfalle che volavano qua e là né lei né lui potevano immaginare le intenzioni del padre il papà piange è vero il loro papà sta piangendo perché li sta portando nel bosco e li lascerà lì vero Anastasia? Sì. invece lui e Sofì sono contenti perché c'è una giornata stupenda ci sono tante farfalline che volano nel sì, cielo guarda qua vediamo? è vero guardate quante belle farfalline tutte colorate gialle, viola, bianche esatto andiamo avanti Mm, hanno tutta la bocca sporca di fragolina di fianco Ra. quando ma i tre sì? Sofì no e lui sì eh lui è un mangione eh Sofì si è leccata si è leccata, si era già pulita sì, eh furbona sono... allora ma come sono piccoli <ride> quando i tre giunsero in una piccola radura il boscaiolo disse ai figli di aspettarlo ehi, ehi. Il, panno, il papà non è felice vediamo è felice il loro papà sì vediamo un po cosa gli dice tornerò fra poco disse voi intanto mangiate qualche fragolina di bosco e aspettate che io finisca il lavoro lui e è... sì. lui e Sofì accolsero la proposta con gioia e l'uomo si allontanò asciugandosi le lacrime di nascosto hai visto anche qua è diventato buio il loro papà non è più tornato e loro si stanno chiedendo cosa sia successo ben presto arrivò il tramonto ma il pa... Ehi, grazie, guardate qua queste cose piccole le stelline Anastasia le la luna la, mia... la tua amica luna e le nuvolette no. ben presto arrivò il tramonto ma il papà non era ancora tornato che cosa faremo fra poco sarà buio chiese Sofì spaventata guardandosi intorno non preoccuparti, sono sicuro che stia tornando. Andiamo gli incontro. Alla pagina. Ancora non è arrivato. Eh no, loro lo stanno cercando, sono un po' spaventati perché sono nel bosco ed è buio. I due fratelli si addentrarono nel bosco, seguendo un sentiero stretto fra gli alberi che apparivano scuri e minacciosi. Eh, là il papà, le ha visto che sta facendo un rumore. Eh, può darsi. Sì, sta arrivando. Uh, speriamo. <ride> Sofia era molto spaventata, ma avere accanto il fratello la faceva sentire meglio. All'improvviso lui sobbalzò e indicò una luce proprio davanti eh, a loro. E papà con la luce, C'è una casa, Anastasia. Hanno visto una casetta. Andiamo a vedere di quale casetta si tratta. Wow, wow ma questa casetta è bellissima. Ma quella è della che è la casetta della strega fatta di caramelle vero? La così. anche io la voglio così così me la mangio tutta mia, mia. Niam, niam, poi, rimaniamo, poi rimaniamo senza casetta però <ride> lui e Sofì si misero a correre sperando di trovare riparo ma quando raggiunsero la casa restarono a bocca aperta perché non era fatta di mattoni bensì di caramelle, biscotti, cioccolatini e confetti di zucchero colorato uh, che, che paura che profumo oh, dolcissimo ragazzi. Ne paura, guarda la chiega. Oh mamma che strega. Ma se hai aperto la porta. Oh, però non è brutta, non è una strega brutta, dai. È bella. È bella. È... Cosa succede adesso che è arrivata la strega? Lui non se lo fece ripetere due volte. I fratelli si avventarono sulla casetta, staccando due pezzi dalla finestra che era fatta di biscotto. Che delizia. In quell'istante la porta si aprì e dalla casetta uscì una dolce vecchina. Sembrate proprio affamati. Perché non entrate a mangiare qualcosa di caldo? Propose la vecchina. Catina. Guardate un po' come diventa la vecchietta. Lui la è una strega. Mi sa che è una strega, hai ragione. Catina. Sì, ma guarda un po' come sono spaventati lui e Sofì. Infatti, lui e Sofì accettarono l'invito con gioia, ma all'interno gli attendeva una brutta sorpresa. La vecchina, in realtà, era una strega. E non appena i due furono entrati, li rinchiuse in una grande gabbia. Quando sarete Sofì. abbastanza paffuti, vi arrostirò con patate e rosmarino! Sì, ma no, esclamò no, con un ghigno ma malvagio, Sofì! Ah, sì, solo Sofì! Guarda Anastasia, li ha rinchiusi dietro delle sbarre, in una grotta! Ti avevo detto che era Sofì! Hai ragione, amore, infatti, lei sta prendendo lui con sé. Andiamo a leggere cosa succede. Lui e Sofì trascorsero la notte a piangere e a chiedersi come avrebbero fatto sì. a sfuggire alla strega. Ma ragazzi, Sapete Ruby? Lui lo mette in un'altra gabbia. Adesso andiamo a leggere cosa succede. Ma il mattino seguente lei li sorprese di nuovo liberando lui. Ho deciso che mangerò prima tua sorella. Quindi tu ti occuperai delle faccende di casa. Cucinerai e ti assicurerai che lei si nutra a sufficienza. Girano la pazza. Sì, giriamo la parte. Guarda, sta pulendo le oh poverino lui sta tagliando tantissime cipolle e sta lavando i pavimenti mentre lei sta leggendo un libro non avendo altra scelta lui ubbidì e si mise al lavoro ogni giorno doveva pulire la casa e preparare piatti prelibati e sostanziosi per Sofia la strega intanto trascorreva ore e ore studiando il suo grande libro degli incantesimi mentre lui la osservava di nascosto con curiosità e interesse gira che sei curiosa dai Oh, Amma. guarda lui gli ha preparato la pappa Sofì anche un buon dolcino mm, yam sì, yam. Cosa... la strega voleva che Sofì diventasse ben paffuta e ordinava a lui di cucinarle ogni tipo di manicaretto la ragazza però non aveva alcuna voglia di essere mangiata e con grande abilità riusciva a passare la maggior parte del suo cibo ma al cazzi. fratello che riceveva solo acqua e pane secco ma cazzi, tira la patina, guarda c'è Sofì gabbia Oh no c'è Sofì in gabbia e guarda lei con questa linguetta che non vede l'ora di mangiarsela lui invece è spaventatissimo ha troppa paura che la sua sorellina venga mangiata leggiamo cosa c'è scritto un mattino tuttavia la strega si stancò di aspettare che Sofì ingrassasse e decise che era giunto il momento di cucinarla. Andrò a prendere il rosmarino e le patatine nell'orto sì. e poi ti metterò in forno, Ragazzi. le disse leccandosi i baffi. Sofì si disperò, ma fortunatamente lui aveva avuto il tempo di escogitare un piano per salvarla. Ragazzi, Sofì i gabbia. gabbia. Oh no adesso lui secondo me riesce a liberarla vedi che con una forchetta riesce Ma ad aprire lei... la gabbia no. la strega uscì per recarsi nell'orto e lui non perse tempo con l'aiuto di una forchetta forzò velocemente la serratura della gabbia e riuscì a liberare Sofì e adesso come facciamo a scappare? «Tranquilla, ho studiato ogni dettaglio!» «Oh, wow! Hanno aperto il libro degli incantesimi! Cosa c'è scritto?» Poi il ragazzo aprì la credenza della strega, l'aveva osservata con attenzione e sapeva che il libro degli incantesimi era nascosto proprio al suo interno. «Ora provvederemo a dire la formula magica che trasforma qualsiasi cosa in un dolciume», spiegò sfogliando il librone. «La strega l'ha usata per creare la sua casa!» Guardate un po', sono riusciti a trasformare la strega in un dolcetto, è anche più carina, tutta rosa. Eh sì, lui aveva consultato il libro varie volte mentre tutti dormivano e appena vide la strega rientrare recitò la formula che aveva trovato ha Zucchero sì. e miele, cioccolato e cannella, biscotti sì. croccanti e confetti Ragazzi. giganti, trasformate la strega sì. che ho qui davanti ci ha mangiato soffè Vediamo se funziona anche con te, Andiamo a vedere se riesco a trasformarti in un dolcetto recitando la formula magica vediamo mm, no. zucchero e miele, cioccolato e cannella biscotti croccanti e confetti giganti trasformate Anastasia che ho qui davanti no oh, ma sei ancora tu ma io volevo che diventavi un dolcino così ti mangiavo tutta ma no questo è un libro finto ah pensavo funzionasse davvero andiamo avanti amore questo è uguale alla luna eh già Anastasia andiamo avanti cazzo di camarelli Uh, sono riusciti a scappare. Guardate un po', adesso abbiamo un dolcetto in più in questa sofì, casetta. Soffì, oh, Sì, è riuscita a liberarla. Ma liberarli. No, è uscita. è uscita. Vediamo un po' cosa c'è scritto. Ma una nube luccicante avvolse la strega, esatto. trasformandola in una statua eh? di zucchero lucente. Ehi, ragazzi. Evviva! Ma ragazzi, guarda se lo sta. Mi piace. No. E zucchero, sì. e zucchero la gabbia. Sì, ma guarda. Ah, sì, va bene. Evviva, ora quella stregaccia non mangerà più nessuno, esclamò Sofia abbracciando lui. Il ragazzo la prese per mano. Torniamo a casa, disse. Così i due scapparono portando con loro il libro degli incantesimi. Guarda, sono tornati a casa dalla loro mamma e dal loro papà. I due fratelli raggiunsero la radura dove il padre li aveva lasciati. E grazie alla loro buona memoria riuscirono a trovare la via di casa. Quando i genitori... Ma sentite anche voi quello che sento io. Io sento russare. Andiamo a vedere. Forse Anastasia si è addormentata. Oh, la mia piccolina si è addormentata. Il libro dei me contro te ha funzionato. Evviva, finalmente si è addormentata. Così adesso io posso fare così che non posso mai fare quando lei è sveglia amici buonanotte ditemi nel prossimo video quale altra fiaba vi piacerebbe che io leggessi per voi ciao alzate il pollicione condividete il video e iscrivetevi al nostro canale